E allora signori ci siamo, come avete visto sicuramente su Instagram e se non mi seguite su Instagram seguitemi, vi lascio il link in descrizione Brucali Fostui. Mi è arrivato un pacchetto oggi, lo andremo a spacchettare insieme. Mi è scritto un po' di tempo fa via mail Daniele Galassi, lui praticamente gestisce la FrenExport, eh, praticamente hanno strumenti musicali, luci, robe, di tutto per il mondo diciamo musica. Insomma era alla ricerca di qualcuno che sul tubo potesse far vedere un po' le linee che trattano e ha pensato a me di mandarmi un microfono della Lewitt che andremo a testare insieme. Non sarò di parte anche se il prodotto, tengo a dirlo, Me lo hanno regalato, lo sapete ormai, voglio, voglio parlarne liberamente come se lo acquistato e insomma dire ciò che ne penso. Inoltre, questo può aiutare tantissimo chi vuol scegliere di acquistare questi prodotti, vi invito a scrivere con un commento qua sotto quello che voi ne pensate, ok? Andiamo subito a spacchettare, poi facciamo un po' di test. Questo è il trincetto dei poveri. Volevo dire innanzitutto che mi avevano messo a, a scelta di portare o il 250, 240 o il 440 io ho scelto il 4,40 perché secondo me è più facile da testare con l'Aston ok a livello qualitativo il 2,40 vi ricordo costa 140 euro circa questo qui invece viene 2,70 ok quindi a livello anche di prezzo è alla portata di tutti sia questo che l'altro diciamo non è il Neumann ecco questo l'ho imparato da Blink eccolo qui Andiamolo a spellicolare, vediamo un pochino che cosa troviamo dentro, sicuramente l'anti-shock, il microfono, il cavo non credo proprio. Prodotto in Australia, ok sì, c'è dentro lo shock mount, pop filter e il classico copertino per il microfono, per quello antipolvere. Ho l'impressione che sia bello, bello fresco, bello limpido come microfono. Prima di tutto abbiamo la custodia, molto carina, in plastica, finta pelle, eccola qui. Microfono, bello peso, pensavo molto meno. che dopo andiamo ad aprire. Ragno e antipop, che onestamente non utilizzerei però per gli esperimenti. Per adesso vediamo un po' cosa, cosa ci forniscono loro. Ah, qui c'è anche un paravento con il loro logo vedete prima impressione mh, bel materiale pensavo fosse meno articolato per il prezzo che è questo proprio lo devo dire shock mount un po' strano vedete rigido, vediamo. Il microfono è semplicissimo, non ha nessun tipo di tasto sopra di esso, interessante come è stato costruito, vedete? Rettangolare, un parallelepipedo e vi dirò, la qualità a me sembra veramente eccellente, veramente veramente eccellente. costruzione non lascia desiderare niente, assolutamente. Veramente figo, veramente interessante. Sono curioso, allora io non farò in questo test niente a livello di sinusoidi, quelle robe là, voglio andare molto nello specifico su quello che serve poi effettivamente al cantante, no? Quindi registrare le voci, eccetera. Sembra veramente fatto bene. Tutto, guarda, tu misura, si infila. È stato proprio, a livello di design, è una roba eccezionale. Mi piace un sacco. Qui dentro c'ha il... che okay, questo lo togliamo. A parte che fare le prove non mi serve neanche. Sì, no, non mi serve inserirlo sull'asta. Probabilmente l'antipop si inserisce prima. No, guardate che figata, ragazzi. Allora, qua ci sono dei buchi, ok? L'antipop va inserito sopra È calamitato anche Dai a livello di costruzione è una figata pazzesca Se qualitativamente parlando è figo tanto quanto la costruzione Ciao sono il Giuseppe della post produzione Allora ho avuto subito un problemino Vi spiego Ovviamente l'aggancio all'asta era pensato dietro Ok? Perché quando canti ce la devi avere dietro per avere il microfono diciamo in linea io che lo tengo fuori e quindi che ce l'ho sull'asta sapete che l'asta mi arriva laterale quindi dovevo montarlo così e il microfono puntava in questa direzione qua quindi dovevo parlare diciamo eh, in obliquo ho dovuto spostare lui perché lui non, non ha il movimento direzionato su questo asse allentato qua, levato e messo di lato C ha i dentini perché dietro era incastrato ok? vedete però fortunatamente le vitine prendono lo stesso e, e niente questo qui è un problema mio perché mi arriva l'asta laterale e basta così almeno adesso ce l'ho direzionato verso di me allora io farei in questa maniera qua, registrerei lui e l'Aston, tanto per avere un paragone, li facciamo entrare nella focus, right? Dopodiché li registriamo anche dentro un preamplificatore, per vedere di spingerlo un po' e vedere come si comporta. Ed infine andiamo a fare tutti i nostri test malati e vediamo come si comporta. Andiamo. Ok, allora facciamo così, facciamo quattro canali. Nel primo chiamiamolo Aston, secondo lo chiamiamo Lewitt. 99% sbaglierò il nome di questo microfono Probabilmente si chiama tipo Lewit, ok? Non, ho provato a informarmi ma non so bene come si pronunci il suo nome E per noi, dato che io sono toscano, lo andremo a chiamare Lewit, ok? Come c'è scritto Mi dispiace per chi era già pronto sulla tastiera a correggermi, so lo sto chiamando in un'altra maniera ma a me frega come suona non come si chiama ok terzo lo chiamiamo Aston più pre ultimo Pewit più pre andiamo a fare tutte le nostre prove adesso 2 input 2. e ok questa è una prova fatta con l'Aston che entra direttamente nella focus. Focusrite il mio livello di voce è un semplice parlato facciamo adesso una prova se urlo e facciamo adesso una prova se invece parlo a bassa voce io tra l'altro non sento, vedremo dopo com'è la situazione ok, adesso sto parlando direttamente nell'EWIT, alla stessa distanza sto entrando nella focus right questo è il mio livello normale di, di parlato, ecco come era prima appunto questo invece è il mio livello se urlo e questo invece è il mio livello se parlo a bassa voce. Ok, questo invece è l'audio che deriva dall'Origin che entra dentro il Pre. Proviamo parlando a saturare leggermente di più la valvola del preamplificatore. Ok, adesso sto entrando veramente molto alto, sto facendo saturare la capsula del preamplificatore. Lo uso in registrazione per quando ci sono i rapper che parlano con la voce bassa per avere uno spelling maggiore. Ok, sono proprio al limite, al limite de, dell'ingresso. Proviamo adesso, ritornando più bassi, l'urlato e poi il uh, sottovoce. Ok, questo invece è il mio livello se urlo, mentre questo è il mio livello a bassa voce. Ok, adesso sto entrando nell'Ewit, vediamo un attimino la mia voce con il preamplificatore come suona. Farò lo stesso discorso di aumentare la capsula per vedere come, come reagisce. Ok, sono praticamente al limite dell'ingresso anche sul preamplificatore. La voce è molto più alta, in questo momento si vede anche dall'onda. Dall Adesso riabbasso tutto e vediamo di fare un esperimento di urlato e basso. Ok, questa è la mia voce invece se urlo con i Lewitt... Mentre questa è la mia voce se sto a un livello moderato. Ed è arrivato quindi il momento di andare a sentire come suonano entrambi i microfoni messi a confronto. Soprattutto il nuovo arrivato che è diciamo colui che stiamo testando. Voi lo avete già sentito tra l'altro mentre facevo le prove. Io non ancora. Andiamolo a sentire. E ok, questa è una prova fatta con l'Aston che entra direttamente nella Focusrite. Il mio livello di voce è un semplice parlato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 questo invece è il mio livello se urlo e questo invece è il mio livello se parlo a bassa voce. Ragazzi, io me l'aspettavo totalmente fresco, invece, cioè, è, è molto caldo. Fighissimo, quando urlo non, non dà fastidio. C'è una piccola risonanza, ma quella è la risonanza della mia stanza, vi faccio sentire subito. Sono meravigliato. A primo ascolto vi dirò: voglio vedere come si comporta con il pre, ma credo molto bene, soprattutto quando satura. Adesso sto parlando direttamente nell'ewit, alla stessa distanza, sto entrando nella focus, right? Adesso sto parlando direttamente nell'ewit, alla stessa distanza, sto entrando nella focus, right? Adesso sto parlando direttamente nell'ewit, alla stessa distanza, sto entrando nella focus, right?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 assolutamente avere. Se fai rap, trap ed hai la voce eh, aggressiva, acuta, mediosa, ok? Quindi se non hai la voce calda puoi lavorare benissimo anche con l'Aston. Se hai una voce calda, se vuoi una voce calda, questo ti fa veramente la differenza. Non credevo, sto adorando, veramente. Anzi, mi sa che farò anche un cambio. D'ora in avanti mi vedrete lavorare con lui. Vediamo adesso nel pre come, come si comporta.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 Ok, questa è la mia voce invece se urlo con i lewit. mentre questa è la mia voce se sto a un livello moderato. Sono super soddisfatto. Tra l'altro, allora, stavo gu guardando anche negli spazi, che qua c'è un po' di rumore, ma stavo tenendo il microfono in mano, quindi probabilmente era quello il discorso. La no, sono io che piglio fiato. Facciamo un po' così amplificato pulito c'è cioè anche a livello di, di rumore di fondo siamo messi veramente molto bene Qui al di là del fiato sento un pochino di fruscio, ma lo so e sono anche abituato, insomma basta poco per pulirlo. Invece basso si comporta bene anche l'origin. Tra l'altro vi lascio qua sotto in descrizione... Il, il link per acquistarlo se lo volete acquistare io non, non ci guadagno niente eh, se lo comprate Cre credo che da adesso inizierò a usare lui perché mi piace quando faccio tutorial chiaramente non lo sostituisco con eh, il neumann mi dà una voce un po più calda e, ed è molto interessante nei tutorial nei parlati avere una voce più calda. Chiaramente se, se vuoi una voce fredda eh, quelle robe da, da trap no, che vanno adesso è quasi inutile averlo eh, soprattutto se avete l'Aston è quasi inutile averlo perché poi dovete, quello che vi dà lui dovete toglierlo e dare le alte frequenze ok? Quindi consiglio l'acquisto se avete l'Origin, no assolutamente, ma se avete un microfono sulle 100 euro circa, 150, cercate il salto di qualità, con questo mi Fate veramente un salto di qualità assurdo Se vi ricordate Quando testai L'Aston um, Non ero totalmente convinto Mi sono innamorato piano piano Di lui Subito. Infatti, eh, avevo parlato con mio fratello, che lui sopra vi ricordo che gli ho regalato il kit della M Audio, gli ho detto: guarda, Gio, una volta testato, probabilmente ti darò lui come microfono. Niente, eh, mio fratello si ritroverà con l'Aston. Sono molto curioso di sapere se voi avete questo microfono, come vi ci trovate. E anche sentendo questo tutorial, questo tutorial, questa breve sfoderata di quello che è il microfono messo a confronto con l'altro, voglio sapere il vostro punto di vista, ok? Perché io potrei essere sovraccaricato dal fatto che mi è stato regalato, anche se sto cercando di essere il più neutro possibile. Voi, che non vi cambia la vita, voglio anche il vostro giudizio. Questo è molto importante per chi dice ma è figo, lo, lo acquisterei, voglio vedere che dice la chat. Onesti e vediamo di dare un punto di vista. Questo in realtà, ma sapete che allora, l'anti-shock è doppio, ok? Non so se si vede. Non è quella retina semplice, è proprio si... si piega, ok? È una doppia retina. Io credo che lascerò pure lei quando quando parlo. E, e' nulla ragazzi, commentate qua sotto, ditemi cosa ne pensate, iscrivetevi se siete nuovi da queste parti che mi fate un grandissimo favore, siamo a quasi 10.000 iscritti, voglio arrivarci totalmente, stiamo andando altissimi, noi ci vediamo al prossimo video. Credo che sarà la reazione agli studi. Ciao!